Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come trovare tutte le case che camminano su Elder Ring Innanzitutto dirigiamoci qui in questo posto a Sepulcroid È il posto dove, vabbè, dove cominciamo proprio la storia all'inizio Quindi dirigetevi in questa zona e lì, proprio lì, troverete la casa che cammina Perché io già l'ho buttata giù Quindi, molto semplice Facile Quindi io non so quante case esistono su Elder Ring Però... Ne ho solamente trovate 4. Quindi oggi vi faccio vedere dove trovarle. Tutte anche in posti molto difficili da esplorare. Un altro posto dove andare è qui ai sobborghi. È molto semplice perché qua non è come se tu non so, rompi gli scheletri vicino alle gambe e cade. No, qui dobbiamo salirci sopra. Quindi se tu hai questo punto di grazia qui, allora ok. Dirigiti da questa parte, quindi vai da questa parte, scendi qua sotto e proprio lì alla tua sinistra puoi scendere piano piano, la casa si avvicina un po' vicino al muro e tu ci sali sotto, ci ho fatto anche una guida su come salirci. Un altro posto dove andare è alla neve, molto semplice perché eh, se voi avanzate nella storia troverete soprattutto questo castello perché qua c'è anche la parte del medaglione per sbloccate la parte come si dice all'albero sacro quindi qui troverete un'altra casa un altro posto dove esplorare un altro posto dove cercare questa casa è un po' difficile quindi per prima cosa fate delle missioni per ranni andate a Noxtella e una volta sconfitti quei gargoyle prendete quella catacomba che vi porterà qui alla cascata e entrerete all'interno nell'abisso tra le radici. E qui, proprio qui, eh, troverete un'altra casa che cammina. Eh. Qui eh, l'ho scoperto dopo aver sconfitto i due gargoyle. Quindi era molto semplice. Eh, molto semplice. Una bella storia. Qua dentro ho sconfitto pure il boss. Vabbè, più che boss erano tre tizi. Uno, due, tre tizi. Erano tutto cinque personaggi da uccidere. Molto semplice. Quindi dirigetevi da questa parte, salite qua sopra, lì c'è un posto a fare. E proprio qui, proprio là, dove sta la casa, che sta a terra. Perché io ce l'ho buttata giù e lì troverete quello che volete. Non so, scegliete voi la vostra rimembranza. Eh. Perché io, una volta aperto quelle porte, sono entrato dentro e non mi ha dato niente. Non mi ha dato niente, non lo so perché, non mi ha dato niente. Beh, vabbè. Una cosa che... Vi consiglio di esplorare bene questo posto perché ce ne sono di caverne da esplorare, eh, perché ne ho trovata una sola e ho, sono riuscito a trovare qualche incantesimo, ho sconfitto qualche boss e mi ha dato qualche pietra del drago antico, Quello del livello 10, e, e niente, tutto qua, è un piccolo posto, quindi una piccola zona. Con la casa che ho fatto cadere giù tanto è molto facile, basta salire sui rami e buttare stassi sopra, è come distruggere i teschi, però strano non mi ha dato l'anima in brazza, non mi ha dato niente eh. quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione, il video finisce qui, se il video ti è stato utilissimo ragazzi lasciate like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao